Oh no. uh, uh. Grazie, Presidente. Allora uh, questa proposta di delibera è a prima firma uh, dell'ex uh, consigliere Calabrese e ora Assessore. E, diciamo che noi su questo tema ci abbiamo fatto uh, diverse commissioni perché abbiamo rilevato che nell'organizzazione del lavoro sia di Atac che di eh, Ama eh, c'erano delle come dire, delle situazioni in cui non si, non si mettevano d'accordo bene su chi doveva pulire eh, i vari spazi, delle volte c'erano i limiti di confine che generavano qualche problema e qualche, qualche situazione di non chiarezza rispetto a uh, come doveva essere svolto il servizio eh, a fronte del lavoro effettuato dalla commissione in cui abbiamo evidenziato che c'erano dei problemi relativamente a questi aspetti eh, è stata presentata questa proposta di delibera proprio per andare a superare questi elementi di difficoltà e infatti eh, questa delibera, che è una, eh, una delibera di indirizzo, richiede che si possa fare un protocollo d'intesa tra ATAC e AMA, può sembrare quasi una banalità, dovrebbe essere quasi una ovvietà, però tante volte è bene che gli atti passino per l'aula e, venga, e vengano sanciti in maniera chiara a tutti i soggetti, che è bene che si faccia questo protocollo d'intesa tra queste due società dove si vadano a sottolineare i vari aspetti, le, le criticità che ci stanno nella, eh, nella eh, pulizia dei vari spazi delle metropolitane, delle fermate. E per cui si è ritenuto opportuno dover fare questo tipo di lavoro ed è un, un lavoro. Eh, scritto in maniera molto dettagliata rispetto a quello che bisognerà andare a eh, fare per cui io credo che questo ci potrà aiutare a far sì che la città sia eh, meglio pulita meglio eh, servita nei, nei confronti della cittadinanza per cui ovviamente questa maggioranza appoggia questa proposta di delibera per far sì che si possano risolvere tutti questi problemi che si sono evidenziati nel corso di questi anni. Grazie.